Quando faccio i movimenti della, della pratica del mattino, la cosa che spesso mi colpisce è che creano dentro il mio corpo e di conseguenza anche dentro i miei pensieri e di conseguenza anche dentro la mia giornata tanti spazi, tante aperture più larghe di quello che è l'abitudine, il pensiero la mia personale educazione, la società esterna, che più ne ha più ne metta, permetterebbero, di solito. Questa carta, con i suoi disegni, i suoi colori, rappresenta un mondo completamente astratto. Un mondo quasi impossibile, dove tante cose non sono come le conosciamo. Tante cose sono al contrario o sono molto più colorate eh, di come le conosciamo di solito o sono indecifrabili. Ci sono tanti elementi che colpiscono di questa carta, ma se uno li volesse comprendere gli sfuggirebbero. Gli si può dare una spiegazione mentale che magari soddisfa me, non soddisfa un altro. Come tutti. Eh, i veicoli di un qualcosa di molto più grande di ciò che è comprensibile per la mente, anche questa carta, in particolare questa carta di tutte, porta delle informazioni che ognuno deve leggere per sé. Ed è esattamente quello che accade facendo la pratica al mattino, ascoltando la carta e facendo la pratica, cioè si sente come uno stimolo, no? come un, un campo energetico a cui si viene esposti e poi ci si posiziona noi in prima persona come oggi ci sentiamo di riceverlo o non riceverlo, di ascoltarlo o non ascoltarlo. La cosa interessante è che ascoltare, parlare degli insegnamenti che tramite queste carte eh, arrivano in questa trasmissione, arrivano in questo canale e fisicamente Fare la pratica e aprire anche proprio nel corpo fisico e poi anche nei nostri corpi sottili questi passaggi di possibilità, questi spazi diversi, sia nei muscoli, sia nell'allungamento della materia, proprio del corpo fisico, sia nella respirazione, sia nel ritmo del battito cardiaco e dell'oscillazione di tutti gli equilibri fisici e chimici nella nostra persona ma anche a livello più sottile, nell'equilibrio eh, nell energetico del nostro corpo. Apriamo degli spazi, dei margini di respiro più ampi e questo si riflette nella giornata. Come non è spiegabile, ognuno nella sua maniera, ognuno adattandolo a che giornata si è preparato, al carattere con cui la vive, all'umore con cui oggi ci va, alle cose che abbiamo da fare, nella pratica. no? Allora, quello che mi interessa tanto eh, raccontare oggi di questa carta è che lo decidiamo noi, quanto spazio lasciare a questi movimenti un po' più ampi, esattamente come nello stretching del mattino. Io dico sempre, prima di iniziare la ginnastica, ognuno la fa come si sente oggi. Ci sono delle mattine che sono molto flessibile, ci sono delle mattine che sono un pezzo di legno. Non tutte le mattine, non tutti i movimenti, non tutti i momenti della giornata sono uguali. Mi devo ascoltare di volta in volta per capire dove e fino a quanto posso prendermi questo spazio di maggior respiro è esattamente la stessa cosa che accade nelle nostre giornate, nelle nostre notti con i sogni. Più sono presente a tutti i miei corpi, quindi non solo nel pensiero, ma anche proprio nella materia, e più intravedo degli spazi diversi. Se io dovessi eh, organizzare mentalmente tutta la mia giornata, probabilmente arriverei verso le tre del pomeriggio che ho già un gran mal di testa e alle cinque di sera mi addormento, perché è troppo stancante, è troppo, troppo stancante solo con il pensiero riuscire a far stare insieme tutti i pezzi della giornata. Poi uno può avere una vita più incasinata, più tranquilla, più solitaria, più di condivisione, non è quello. Riuscire a tenere assieme i pezzi della nostra vita da svegli solo per la mente è un compito troppo grande, ci stanchiamo e tutta la nostra energia va lì allora possiamo coinvolgere intanto il corpo fisico, ricordandoci di respirare durante la giornata, di allungare i muscoli, di proprio ricordarci che siamo fatti anche di materia, di prenderci cura del corpo fisico, anche con gesti semplicissimi, di bere quando abbiamo sete, tanto per dirne una, che è una cosa che raramente si fa. Pare assurdo, ma è una cosa che raramente si fa. Di non mangiare se non abbiamo fame, anche questa è una cosa che raramente ci domandiamo, eppure è una cosa basilare, eppure raramente la si fa, e da questo, portando l'attenzione magari al respiro, facendo i movimenti della, della pratica del mattino, ascoltando, leggendo, facendo cose che con noi risuonano, pian piano si aprono spazi di possibilità diverse. Se non ci lasciamo il permesso, se non ci creiamo l'occasione di aprire spazi di possibilità diverse, finisce che tutte le nostre giornate si concatenano, magari tutte diverse, non la solita monotonia, non il solito tram tram, ma si concatenano in un sacco di cose da fare, in un sacco di obiettivi da raggiungere, in un sacco di vai, vai, vai, vai, vai, vai. sempre quello, monocorde, monotono. E ci si stufa. Se noi guardiamo la carta di oggi, tutto può accadere in questo universo tranne stufarsi. Se io mi trovassi davanti a una visione così, tutto potrei dire tranne «Che giornata noiosa oggi!». Forse morirei di paura, forse di gioia, chi lo sa, ma di certo non mi annoierei. Lo stesso se mi ritrovassi in uno spazio così, a confronto con un'emanazione di questo tipo. Magari mi spavento, magari scappo, magari mi ricarico, magari ricevo chissà quale illuminazione, ma di sicuro non mi annoio. Annoiarsi nella nostra vita è terribile. La noia è un segnale preziosissimo, è uno stato preziosissimo, dove si apre l'immaginazione, ma crogiolarsi nella noia, nel sempre quello, che giornate pesanti, come sono incastrata, che noia, o per dirla più alla francese, che palle, il che palle è uno stato a tratti inevitabile, ma quando si prolunga mi toglie tantissima energia, esiste un mondo, una dimensione dove il che palle non può esistere, ad esempio quando ci si muove, quando si fa degli esercizi di consapevolezza come quelli del mattino che facciamo insieme, dove immediatamente tutti i miei corpi mi danno una serie di informazioni, di stimoli e di conforto e si aprono degli spiragli così, magari incomprensibili, magari al di fuori di tutto quello che so e che mi aspetto, magari sorprendenti, anche spaventosi, può essere, ma non noiosi. Spero di non avervi annoiati. <ride> Battutona. A domani. A domani alle 9. Grazie a tutti. Ciao. Fate la ginnastica ora. Stretch come sempre i pollici dietro la schiena e inizio con lo stretching dei meridiani. Piedi ben appoggiati al pavimento, polmone e intestino crasso. Prendo aria e dentro nella posizione. respiro attraverso e poi espirando ritorno e di nuovo inspiro e poi espirando entro nella posizione resto bene nel corpo nel suo equilibrio A volte basta un micro aggiustamento e cambia tutta l'atmosfera della posizione. Stomaco, milza e pancreas. Lasciando uscire l'aria, cammino indietro con le mani inizio con il primo grado di stretching. Se oggi è il caso, se oggi mi fa bene, appoggio anche i gomiti Poi se voglio appoggio anche la schiena a terra, senza inarcare il dorso, contraggo bene gli addominali, le ginocchia puntano alla parete davanti a me, le mani a quella dietro. respiro cuore e intestino tenue piano, srotolo la schiena e ritorno. Porto sostegno e leggerezza a tutta la zona lombare e nel ventre. Fluidità, morbidezza. Masto del cuore, triplice focolare. feglia e fegato, apro lo spazio nel fianco, non punto a raggiungere un qualche traguardo tendendomi verso il lato, punto ad aprire lo spazio nel fianco che sto strecciando, respiro da terra e faccio scorrere in tutto il lato del corpo. Ritorno al centro e ripeto dall'altro lato. Di nuovo, l'attenzione è ad allargare il fianco che è in stretching. L'osso sacro è ben piantato per terra e non perde il contatto, come i fili d'erba che si flettono nel vento. La base, la radice rimane ben salda a terra. Ed espirando ritorno al centro. risvegliato, aperto i canali d'energia nel mio corpo fisico e ora lo utilizzo per richiamare con i movimenti simbolici i miei tre corpi, il corpo-mente, l'anima e lo spirito. Il passato vado verso il futuro senza mai perdere contatto col presente apro alla filatura la cavità smeraldina i movimenti delle geometrie